Oggi è giornata sulle piste day 2 e mi piace portarvi con me in uh, queste attività che, so, che vanno oltre la sola palestra. So che molti di voi uh, magari preferiscono i vecchi vlog, uh, ricette, piatti, cosa mangio, come mi alleno, eccetera, però diciamo che sempre di più uh, vorrei raccontarvi cosa faccio e a che cosa mi serve tutto il mio allenamento, comunque eh, il motivo per cui mi alleno. Certo mi alleno perché mi piace, mi fa stare bene, ma sempre di più sta diventando una sorta di preparazione atletica per, eh, la vita, per essere funzionale alla vita. Cioè ad esempio banalmente per eh, portare le borse della spesa, cioè più, delle cose più semplici all'essere pronta ad affrontare qualunque sport o attività mi viene proposta. Ad esempio la settimana scorsa eravamo a Prato da, da Jimmy e i suoi fratelli sono iscritti in una palestra di arrampicata e ci hanno proposto di andare ad arrampicare con loro, fare un ingresso e noi abbiamo subito detto di sì, accettato ed è stato bello perché nonostante ovviamente non avessimo la tecnica però comunque avevamo l'atleticità la, la, per affrontare l'ora di arrampicata e divertirci. E lo stesso vale per lo sci e lo snowboard. Sicuramente la tecnica deve essere appresa, infatti abbiamo preso il maestro, anche Jimmy che è molto più bravo di me, cioè lui, da, lui va sullo sci molto bene. Io ho iniziato a praticare, come vi dicevo, pochi anni fa, con tre anni di stop. Forse avevo detto due, ma in realtà sono stati tre, a causa Covid. E... Um, Comunque, però, a parte il gesto atletico o comunque la tecnica che si impara anche tramite la ripetizione, è proprio essere pronto ad affrontare due giorni così: gambe che reggono, eh, corpo che regge le cadute e riesce in qualche modo ad adeguarsi e non, non rompersi, perché anche quella è parte dell'allenamento, come eh, venire incontro all'imprevedibilità. Quindi è questo che mi piace raccontarvi e che cerco di raccontarvi tramite questi video, non solo, ehi hey, guardate sono qui che scio, UPA", ma eh, mi piace proprio anche focalizzare l'attenzione su altro oltre la palestra. Quando sono arrivata qui ho ricevuto qualche messaggio del tipo, oh Silvia, um, mi piace, cioè di apprezzamento, eh, del tipo, oh, Silvia che bello che parti, vai in vacanza e non sei stressata o preoccupata per saltare gli allenamenti, cioè questo è allenamento e eh, muoversi, fare è allenamento e sempre di più il mio allenamento in palestra è soltanto quella base che mi serve poi per potermi portare a casa determinati sport determinate esperienze. Basta, adesso completiamo questa pista. Ci tenevo a dirlo perché c'è da andare a mangiare. Ci tenevo a dirlo perché so che tanti di voi apprezzano e ci saranno di nuovo tantissimi vlog, però anche in quei vlog. Temo ogni volta quando li faccio che passi il messaggio sbagliato, cioè che la mia vita è cibo sano, cibo che cucino a casa, e, e allenamento, in palestra, eccetera. Sicuramente è tanto perché è la mia routine giornaliera casalinga, però il vero sport, la vera attività, il vero fitness che cerco di voglio trasmettervi è questo. La variabilità, infatti quando mi dicono c'è Jimmy che dice basta <ride> però quando mi dicono che sport fai cosa fai? io dico tutto e niente, cioè effettivamente sì mi alleno in palestra però per tanto altro e è questo che io voglio raccontarvi basta fallo partire questo questa, quest hashtag eh, non, non c'è solo questo non ah, c'è solo non c'è solo, solo Big Gym non c'è so solo questo non c'è so un c'è solo Big Jim Vai, Big vatti gym. a pigliare Non lo so vatti a pigli... mezzo, Mi stanno mandando gli accidenti Ho in mezzo. Vai vale, io sono Siamo pronti Ultima discesa, si va a pranzo nuovo video ci troviamo a Andalo in montagna vicino Trento vicino la città dove io sono nata ci ho vissuto 15 giorni poi non ho vissuto quindi non so niente di Trento però sono nata a Trento comunque <ride> che intro comunque siamo qui questo weekend ospiti di Lidl perché dovete sapere che Lidl ha una sezione viaggi e per il weekend di San Valentino ci hanno invitato a passare un weekend insieme qui in montagna Abbiamo scelto l'Active Hotel Sass Day, che è un hotel proprio alla base degli impianti di risalita, dell'impianto Paganella di Andalo, e infatti domani e sabato ci aspettano due giorni pieni di piste. Io finalmente, e anche Jimmy, torneremo sul, io sullo snow e Jimmy sullo sci dopo due anni, quindi sicuramente domani mattina maestro, e uh, sono pronta a fare tanti capitomboli perché io mi sono appassionata allo snowboard proprio recentemente in realtà 3-4 anni fa io e Jimmy abbiamo iniziato ad andare a sciare eh, o meglio io ho iniziato a seguire Jimmy che andava a sciare e eh, ho iniziato facendo sci sicuramente se mi seguite da tanto tempo avrete visto alcuni video in cui andavamo a sciare io andavo sugli sci eccetera però per i due anni in cui l'ho fatto e seguivo loro ehm, non ero proprio a mio agio sentivo che c'era qualcosa che non andava sentivo che non era il mio Soprattutto era, un po, era, un, po era impedita, un po' impedita, ma sì, sicuramente. Cioè, eh, anche perché non sentendolo mio, non mi sentivo a mio agio, mi sentivo goffa, eccetera. Non riuscivo neanche a essere tranquilla. Infatti, per me passare le giornate sulle piste, sugli sci era difficile perché era una questione di sopravvivenza. Cioè, se io arrivavo a fine giornata senza essermi fatta male, ce l'ho fatta e prima di partire mi facevo il segno della croce speriamo che non mi faccia male e per me farmi male, cioè proprio farmi male rompermi una gamba è la più grande paura che abbia in assoluto e, fatto sta che due o tre anni fa ho detto senti mi attira lo snowboard ci provo ho fatto una prima lezione tantissimi capitomboli però ho cominciato a sentirlo mio e dopo ho fatto qualche altra lezione con la sorella, la compagna del fratello di Jimmy. <ride> Però devo dire che quel week, quella settimana bianca che avevamo fatto, ora della fine, lentamente, ma io riuscivo a star dietro a tutti gli altri. Cosa che con gli sci non ero mai riuscita a fare. Ma soprattutto mi sentivo tranquilla, per quanto lo snowboard possa sembrare un po' uh, poco sicuro. Io stavo bene. Quindi... Ma infatti ognuno deve fare il suo, soprattutto deve fare quello che si sente suo. Quindi non vedo l'ora domani di riacquisire un pochino di capacità e eh, ritornare a scendere. Nel frattempo vi faccio vedere la stanza, come vi dicevo siamo in un hotel chiamato Active. Ho parlato con la proprietaria di questo hotel, in realtà sono tre donne, e eh, praticamente loro hanno studiato e stanno strutturando questo hotel che è sempre in crescita e sempre si modifica per far sì che gli ospiti vivano un'esperienza active a 360 gradi cioè non solo venire qui e fare le attività fuori perché d'inverno okay, ci sono le piste, sci, snowboard, sci di fondo come si chiama l'altro, ciaspolate eccetera ed estate, la natura, le foreste, eccetera Ma anche all'interno Hanno tutto un ambiente con palestra, piscina, centro benessere Hanno questo lettino fluttuante Cioè praticamente quando ti ci metti ti sembra che stai galleggiando Ma in realtà non sei, non sei immerso in acqua e ti mettono le cuffie e dentro le cuffie senti dei suoni e delle voci che ti guidano in un percorso di mindfulness e meditazione quindi active anche dal punto di vista di unione di corpo e mente cioè io quando ve la raccontato, lì dicevo top, cioè stupenda, fantastica e quindi già dal nome era nostro Adesso vi faccio vedere la stanza e soprattutto i regalini di Lidl che abbiamo trovato sul letto. A parte questa waffle maker, stupenda, con tre, tre piastre per fare i biscottini, le ciambelline e i waffle. Che bello, non vedo lo ragazzi. qui qui ne usciranno tantissime ricette, lo so già. E poi questa Lidl surprise box. Con un set di prodotti per San Valentino, perché come vi dicevo ci hanno invitato proprio per il weekend di San Valentino. Qui ho già visto che praticamente alcuni ingredienti per usare la waffle maker, cioccolata, cioccolatini con i cuori. Ci hanno pensato proprio bene, anzi vai, vi faccio vedere una chicca che praticamente la nostra stanza è il settore beauty di eh, Lidl, perché è tutta fornita con i prodotti di Sien che tra parentesi se non li avete mai provati ve li consiglio assolutamente perché sono validissimi queste sono tutte maschere che proveremo, c'è anche un mascara, c'è di tutto ragazzi, cioè, non portarmi i beauty e eh, tutti i prodotti per il bagno in questa doccia la stanza è tutta in legno, che bella, ma soprattutto cabina armadio. C'è. C'è una cabina armadio che bello. Stupendo. Noi adesso siamo pronti? Non proprio, visto che sono in pigiama. Dettagli. Per iniziare il nostro weekend, oggi andiamo al lago di di Molveno e abbiamo visto il tramonto sul lago, bellissimo, veramente veramente stupendo. C'è tantissima secca, è un periodo di ultra siccità, le mie mani sono Bordeaux, dettagli. Guardate anche il parco qui, un orso gigante, che bello, è ancora tutto super natalizio insieme a ai quali San Valentino Hai visto quanto è carino Teddy? Sì. sì, Anche tu sei carino Guarda c'è un coriccino Jimmy coriccino Scusa Ma questa borsettina super fashion Che adoro gli antipasti con tutti, tantissimi tipi di verdure, yes. tu sei in un para eh... Paradiso, paradise, io sono in un paradiso. Il mio outfit completo da snow, <ride> da sta roba. Sotto pantalone, quindi dei leggings ultra sottili termici. Pantaloncino con protezioni, ginocchiere, gomitiere, polsiere, non so se le metterò tutte. Pantaloni da, da montagna, vabbè. Calzini, io metto sotto un calzino di cashmere e lana e poi sopra un calzettone non so se riuscirò a mettere questo perché mh, nello scarpone non so se mi stanno tutto e poi invece per la parte di sopra metto top sportivo questa canottiera di lana e cotone e questa maglietta collo alto maniche lunghe termica quelle che puzzano dopo 10 secondi collo, guanti e eh, cappello per dopo sci eccetera e sopra il pile non penso che riuscirò a mettere il pile perché eh, insomma è caldo comunque questi giorni sexy lady ah, mi fanno delle, delle belle pesche è tutto protezioni 12 e 10 ah. di meditazione e può scegliere fra quella rilassante, quella della calma oppure qui saliamo di livello e abbiamo sulle sessioni se vuoi fare qualche prestazione sportiva sì. o lavorativa ok altrimenti abbiamo le tecniche di respiro anche qui c'è una voce guida che okay. la porta no io rimarrei sulla mindfulness creatività si, sì, ti si sono addice. tutte e due belle però ti si creatività. addice. Il addormento? No, eh... perché ho guidato. Ma allora, non adesso un... non dovrei. Ah, adesso su una pedana rigida ah. che poi appunto ci capiscerà. quando termina la pedana, la fa. tornerà ah, okay, in E dato che la sensazione di cerchio è proprio quella di pesantezza, vedrà che esce. Ok, in allora, poi veniamo noi. Cioè... <ride> creatività, abbiamo detto. Sì. Perfetto. Dobbiamo stimolare la creatività. Oh, Go. Oh va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, No, no, io va, va, va, va, va, va, andiamo